Sono tornato dagli amici di Wikicasa Wikire e mi hanno fatto una sorpresa che infatti presentato un imprenditore italiano che vive negli Stati Uniti dagli anni 90, eh, siamo qui infatti con Massimo Nicastro. Buongiorno a tutti. Tanto piacere. Un piacere mio eh. Gerardo. Eh, avevi fatto due chiacchiere insieme ad una tazza di caffè eh, sul suo background professionale, come è andata quando è arrivato negli Stati Uniti negli anni 90, però mh, ci ha promesso 20 secondi eh, così di, di pillola d'esperienza da condividere con, con Buongiorno a tutti ancora, io vado negli Stati Uniti un po' per caso e decido per ragioni fiscali e anche climatiche di trasferirmi a Miami. In quel momento il mercato immobiliare nella Florida, principalmente a Miami inizia un bel boom e inizio come tutti a prendere la licenza di agente immobiliare e da lì poi ho fatto tutta la crescita diventando proprietario di un'agenzia, broker, imprenditore nelle costruzioni fino ad adesso avere un gruppo diversificato che va dalla costruzione alla al finanziamento e all'intermediazione di tutto quello che è la parte immobiliare. Diciamo che quindi hai fatto un po' tutto l'iter da agente immobiliare, sì. quindi al costruttore, adesso sei diciamo, un imprenditore strutturato. Sì, diciamo che adesso il mio gruppo ha, uh, tocca tutte le fasi dell'investimento immobiliare inteso nel senso classico, praticamente dall'A alla Z, cioè dall'acquisizione fino a, alle dismissioni, finanziamenti, uh, i vari settori sia residenziale che commerciale e così via. Farti una domanda specifica uh, su un momento particolare della crisi finanziaria e immobiliare che hai investito voi prima di arrivare in, in Europa. Qual è stato secondo te eh, un elemento che forse più di altri ha contribuito ad una ripresa, devo dire anche abbastanza veloce rispetto a quello che stiamo vivendo qui? Beh, sicuramente negli Stati Uniti e poi nella città di Miami, dove io lavoro principalmente, le cose funzionano molto più velocemente, ma devo dire che forse l'elemento fondamentale è la collaborazione che esiste fra tutti gli agenti e gli operatori mobili del settore immobiliare e la trasparenza delle informazioni che è assoluta, questo dà la possibilità a chiunque si trovi nel mondo di investire o di operare sul mercato senza le remore che esistono magari in Europa. Quindi dici in sostanza un mercato che è perimetrato, che è ricco di dati accessibili, aggiungiamo, come accade qui in Italia, è un mercato che comunque diventa attrattivo per gli investitori e tutto questo comunque la conoscenza favorisce anche la voglia di la voglia, l investimento e in più un'organizzazione un in cui gli agenti collaborano tutti uno certo. con gli altri uh, in modo da avere eh, un numero di transazioni sicuramente molto superiori a quelli che sono in, in altri sistemi uh, per cui in, nella pratica se un, chiunque fosse in qualsiasi parte del mondo volesse investire negli Stati Uniti uh, può sapere eh, volesse una tipologia di immobile sa benissimo quanto è stato pagato, se c'è un mutuo eh, quanto è stato pagato quello vicino, quello sotto, quello sopra per cui è abbastanza facile avere una valutazione eh, di massima dopodiché si ricorre a un agente immobiliare che a, ehm, grazie al sistema eh, dell'MLX eh, non, eh, non costa a chi, a chi compra ed è un professionista alla pari di, del commercialista di fiducia o del medico di fiducia. Una percezione diversa eh, diciamo, sì. rispetto alla nostra ecco, dell'agente immobiliare, poi immagino che ci saranno quelli più bravi e quelli po meno bravi anche, anche lì. beh Come in tutti i settori sì, ci, okay. sono, ci sono chi è che lo fa così a tempo perso e chi invece è un professionista che lavora e i risultati infatti si vedono, sì, ci sono agenti immobiliari che guadagnano decine di milioni all'anno e ci sono agenti immobiliari che in realtà fanno le casalinghe e affittano alle amiche l'appartamento, ecco tutto ecco, qua. Ok, okay. E qual è un consiglio diciamo, universale ecco, che daresti all'agente immobiliare italiano? Mi sta vivendo un momento di eh, piccola ripresa che però eh, indubbiamente eh, opera in un mercato molto polverizzato e poco collaborativo. Dalla tua esperienza qual è una, una, una pillola che vorresti regalare ecco, agli altri che ci seguono? Sicuramente eh, avere un maggiore spirito di collaborazione fra colleghi aiuta, aiuta tantissimo e poi tenersi sempre aggiornati con le nuove tecnologie e le nuove motivazioni situazioni nel lavoro che esistono, perché qualsiasi sia il tuo campo eh, esistono delle nu nuove realtà che, che arrivano e sulle quali devi essere aggiornato. Quello che funzionava vent'anni fa non funziona più così bene adesso e, e so che per chi è che ha sempre lavorato in una certa maniera è difficile riconoscerlo, però inevitabilmente eh, bisogna aggiornarsi e secondo me collaborare molto di più fra agenti. Quindi visione, eh, formazione, costante, formazione e costante, questa benedetta collaborazione. E collaborazione che vabbè, in America è sancita e dalla dall'MLS certo. che non esiste qua eh, negli Stati Uniti eh, qua in Italia <ride> che non esiste qua in Italia. Eh, a mia sorpresa, perché in, con una, un settore che è super polverizzato come, come quello delle, delle agenzie immobiliari italiane, è proprio l'humus fondamentale per entrare nella, nel, avere un MLS forte, eh, perché equipara tutte le agenzie e dà possibilità a tutti di lavorare molto più velocemente facendo molte più transazioni. Si arriverà, si arriverà anche a questo, secondo me, è ormai inevitabile. Lo speriamo tutti questo <ride> assolutamente. Io so che sei in Italia in questo periodo non per caso, perché mi hanno riferito che hai deciso di eh, investire in un progetto innovativo per il settore che è proprio quello eh, legato agli amici di WikiRewiki Wikicasa. corrisponde vero? Sì sicuramente diciamo attraverso un mio cliente che è diventato anche socio in alcune operazioni immobiliari eh, sono venuto a contatto con uh, Pietro una persona di uh, che la capacità e con, che mi ha illustrato l'idea di lanciare eh, l'MLS in Italia io penso che sia quello che in America si chiama un no brainer, cioè è un fu il futuro che sta arrivando e giustamente ho investito parte dei miei fondi personali per riuscire a portare a termine con successo questa impresa che penso sarà il nuovo modo di lavorare in Italia è già esistente negli altri paesi e in Italia si arriva un po' dopo come sempre molte volte rispetto agli Stati Uniti, ma alla fine arriva, arriva tutto. Eh, quindi eh, oltre alla diciamo così, capacità di Pietro Pedizzari che è discussa e alla sua eh, simpatia, sì. anche se qualcuno lo accusa di stincio ridere poco, ecco eh, vi facciamo questo <ride> piccolo eh, appunto, eh, qual è eh, l'elemento che ti ha uh, spinto a credere in questo progetto, quindi del MLS ma anche del portale Wikicasa che ricordiamo essere un portale dedicato esclusivamente agli agenti immobiliari. È la potenzialità del progetto per cui pur adattandolo alla, alla realtà italiana eh, questa combinazione di WikiRE che è l'MLS con Wikicasa eh, dà la possibilità eh, di, eh, agli agenti immobiliari di avere degli strumenti moderni che permetteranno una qualificazione sia professionale e un aumento esponenziale del volume d'affari e questo no, avrà ripercussioni sul valore della sua società. Benissimo, benissimo. Grazie mille allora per, la tua, per il tuo contributo, uh, arrivando perché altrimenti ti metteremo a frutto per <ride> darci visioni sempre più, sempre più ampie. Con molto allora, piacere Gerardo, grazie per avermi piacere qua, okay. piacere mio. Un saluto a tutti allora. A presto. A